Ciao a tutti, sono CatamNerds e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò come realizzare la tecnica ombre sulle unghie. Ma prima, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale e cliccate sul campanellino per attivare le notifiche per non perdervi i miei prossimi video. Ecco cosa occorre. Uno smalto bianco, due più smalti colorati, una spugnetta da make-up Potete trovare anche su ebay a basso prezzo base peel off un top coat prima però ricordatevi sempre di stendere una base per proteggere l'unghio dallo smalto colorato e per far durare l'analarte più a lungo adesso stendo uno più passate di smalto bianco dipende dalla coprenza io in questo caso ho dato solo una passata e lo smalto bianco serve a rendere i colori più accesi. Dopo che lo smalto si è asciugato bene, stendo la base pilof intorno alle unghie. Io uso quella di Bonpretty Store e mi ci sto trovando bene, perché si asciuga subito, si rimuove facilmente e costa poco. Dopo che la base pilof off si è asciugata, tendo il primo colore sulla spugnetta e dopo stendo il secondo colore e lo passo leggermente sopra il primo, in questo modo. Tampono la spugnetta sull'unghia facendo questi movimenti verso destra, sinistra, su e giù. E ripeto questo passaggio altre due o tre volte e tra una passata e l'altra aspetto 1 o due minuti per far asciugare lo smalto. Punto, rimuovo la base peel off e se ce n'è bisogno uso un pennello piatto imbevuto di solvente per rimuovere lo smalto intorno all'unghia. Infine passo il top coat. Adesso vi lascio 5 tipi di nail art che si possono fare utilizzando questa tecnica.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 Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, mettete un pollice in su e al prossimo video, ciao!